Grazie Presidente. Eh, no, riscontriamo... consigliera, devo interrompere chiedo ai colleghi cortesemente di fare silenzio e di prendere posto. Prego consigliera. Eh, noi riscontriamo con grande piacere eh, l'interesse che muove una comunità delle associazioni in coordinamento per un'area di così notevole pregio. E mi sento insomma, di ringraziare la consigliera Celli comunque per aver raccolto le voci. Quando c'è una comunità così ampia che si impegna insomma, a tutelare delle aree della nostra città, insomma, è importante riconoscerlo perché l'attivismo e l'amore per il territorio insomma, è una cosa che va valorizzata. Noi dal canto nostro, Roma Capitale, già con una serie di iniziative avviate con la sovrintendenza, ha già portato avanti eh, tramite l'appalto per la progettazione di, re, di restauro e il consolidamento eh, del Tempio del Divio Claudio del Celio, ha portato avanti l'affidamento dell'appalto per il restauro, la valorizzazione e la musealizzazione della Casina dei Salvi, l'ex palestra dei Vigili delle aree archeologiche limitrofe, e il progetto eh, di recupero dell'Antiquarium e della Casina del Vignola a bocca -Poturi. Proprio con il fine di restituire tutta quest'area di pregio alla cittadinanza, proprio visto l'inestimabile valore sia storico che artistico, anche tramite la realizzazione di percorsi innovativi museali. Nel giardino, infatti, è prevista una sistemazione e la messa in sicurezza dell'area, sia delle epigrafi che del controllo insomma nel momento in cui verrà aperta e musealizzata quest'area della stessa sovrintendenza e della videosorveglianza in modo tale che appunto questa venga tutelata l'obiettivo è proprio creare questi percorsi accessibili che possano diventare punto di riposo e ristoro eh, Roma Capitale per questo ha partecipato a un bando per il distretto tecnologico eh, della regione Razio eh, chiedendo ulteriori finanziamenti proprio per creare un allestimento analogico e tecnologico con l'obiettivo di rendere accessivo e gratuito tutto il giardino esterno e accrescere, come nel nostro obiettivo delle linee programmatiche, eh, l'audience development e quindi la consapevolezza del cittadino rispetto a quelle che sono le risorse storiche, culturali che sono, ma anche ambientali che sono presenti sul nostro territorio Consigliera mi scusi, io la devo interrompere nuovamente perché credo, chiedo veramente una preghiera ai colleghi di prendere posto, di possibilmente non parlare o se proprio è necessario di farlo in un altro luogo perché altrimenti si fa un'enorme fatica a seguire gli interventi, grazie il eh, progetto presentato e anche il progetto presentato alla Regione Lazio preveda che si esponga all'interno eh, del museo la forma Urbis eh, in modo tale che eh, il museo possa divenire punto di riferimento eh, per tutti i percorsi storici e archeologici della città. In effetti un po' questo rappresenta il, un possibile potenziale cuore dei parchi museali archeologici di Roma Capitale. E per questo, insomma, noi volevamo evidenziare come questo percorso è subito eh, destato l'interesse di questa amministrazione che dall'inizio consigliatura si è attivata per portare avanti tutte queste iniziative. Quindi ci fa piacere di riscontrare che eh, la comunità territoriale è assolutamente allineata a quelle che sono le iniziative che l'amministrazione ha portato avanti e, per questo... Nel senso noi abbiamo presentato eh, un emendamento che un po va a rivedere perché purtroppo la consigliera Celli, non facendo parte della commissione cultura, non ha potuto seguire quelle che sono state le azioni della commissione durante eh, questi anni. E, e in ambito culturale eh, tutti questi percorsi sia in ambito turistico sono già stati avviati, quindi abbiamo dovuto presentare degli emendamenti e protocollarli proprio perché fosse eh, fossero riscontrate che queste azioni sono già in essere da parte dell'amministrazione eh, ma che comunque c'è un riconoscimento di quello che è l'attivismo territoriale. Noi in più abbiamo aggiunto, eh, perché queste serie di commissioni comunque sono state utili di confronto insomma, con la cittadinanza e il territorio, la richiesta della Costituzione di un tavolo di coordinamento, perché anche nei vari sopralluoghi o nelle varie commissioni abbiamo riscontrato che c'è una mancanza di dialogo, come spesso avviene, eh, fra i vari dipartimenti, le varie competenze, dal servizio giardini alla mobilità, ad AMA eh, alla sovrintendenza. Quindi questo potrebbe agevolare questo percorso di valorizzazione dell'area. Eh, individuare sicuramente un altro punto di raccolta che sia più idoneo del, della raccolta dei rifiuti, eh, il punto AMA, che attualmente si, si, si trova esattamente dove verrebbe realizzata l'apertura del nuovo museo e, e, e sicuramente dare visibilità, eh, questo nasce anche da un confronto insomma, che abbiamo avuto con la Presidente della Commissione Turismo Carola Penna, eh, ai percorsi turistici, quindi mh, creare un allestimento anche esterno all'area Ehm, dedicata alla musealizzazione quindi all'esterno all del parco dove insomma, si possa dare visibilità al racconto della storia di questi percorsi e sicuramente avere aggiornamenti sul sito di Roma Capitale insomma, a livello turistico su, um, proprio per dare visibilità anche ai turisti e non solo ai cittadini insomma, residenti che ringrazio insomma, per l'attenzione e per l'amore che provano per eh, questa città. Poi ovviamente non possiamo che eh, dare il supporto, io ho parlato per eh, competenza riguardo a quelli che sono i predisposti eh, in ambito culturale, e poi lascio insomma, invece il merito alle richieste in ambito ambientale e alla mobilità insomma, agli ai presidenti delle commissioni competenti. Eh, grazie. grazie a lei,